Siamo stati felici di avere ospite il regista Neri Parenti insieme con i sceneggiatori Massimo Mescia, Francesco Schietro e Daniele Liburdi, produttori del documentario La Voce di Fantozzi, per un importante, per un importante eh, evento culturale sul cinema italiano in cui ci auguriamo che tutto sia scritto per il meglio e soprattutto sia studiato per il meglio. 40 anni di carriera, i primi 40 anni di carriera del maestro del cinema italiano Neri Parenti, qui all'Università di Salerno si è tenuto il convegno sogni mostruosamente proibiti, odissea comica nel cinema appunto di Neri Parenti, si è parlato della filmografia fantoziana, è stato che è presentato il libro Memorie dal sottoscala, Fantozzi Tiamo, Marcanta, editore, il documentario, la voce, ...di Fantozzi, realizzato appunto questo audiolibro con la collaborazione del compianto maestro Paolo Villaggio, è stato fatto davvero uno stupendo excursus storico cinematografico nella carriera del regista Neri Parenti, non solo Fantozzi ma anche tanti film di Natale, quindi la collaborazione... Eh, Vincente con eh, Carlo Enrico Manzina il Sodalizio con eh, Paolo Villaggio con Pianto Carlo Vanzina tra l'altro e con le produzioni Cecchi cioè Chigoria e De Laurentiis eh, grazie eh, per eh, l'iniziativa, l'organizzazione dell'associazione Futura alla casa editrice Amarganta, Marganta, l'Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche, Storiche e Sociale della Comunicazione. Grazie appunto all'associazione Futura nelle persone di Stefano Pignataro e Mario Parente che hanno dato un grosso supporto per la realizzazione dell'iniziativa. Università degli Studi di eh, Salerno eh, 40 anni primi, 40 anni di carriera del maestro del cinema italiano Neri Parenti, un incontro con gli studenti eh, davvero eh, proficuo, un incontro importante per parlare della carriera cinematografica che è cominciata nel 1979 con John, travolto da un insolito destino, parodia chiaramente della febbre del sabato sera, per poi arrivare ai Sodalizzi con Paolo Villaggio nella saga di Fantozzi e con i fratelli Enrico e Carlo Vanzine, quindi con eh, la produzione De Laurentiis, così come la stata con Cecchi Gori, con Fantozzi, e il maestro nei Parenti ha lasciato un segno indelebile nella cinematografia italiana. Maestro, <ride> lei ha lasciato un segno indelebile nella cinematografia italiana, dove sta andando adesso il cinema italiano? Eh, il cinema italiano sta andando male, purtroppo sta andando bene il cinema dei grandi autori, quindi si... <susurra> eh, Sorrentino, sono questi grandi autori che abbiamo, abbiamo la fortuna di avere. Va molto male invece il cinema popolare perché il cinema popolare sì, è... arriva sino ai vertici della negativa. Capisce che in realtà è stato preso in giro, sono stati presi in finisce due volte in carcere. Una volta molti meno finte, per se ne fanno molti mille più Questo è una cosa buona, cioè è diventato una volta per totale per tirare avanti, deliso deriso anche dal sistema giudiziario. Non c'è più quell'investimento. militari in finale perché ci vede un, un cervellone elettronico che erano li messi anche, insieme. Ma diciamo uno, può sembrare un finale romantico diciamo, come Santa Marco perché anche, so, si po sì, po aveva giovani i giovani oggi all'incontro, tanti studenti o messaggio per tentare di portare i giovani al suo cinema nelle sale, al cinema e invece, il cervellone elettronico li mette insieme Rambo 39 così no, come sarà no, no, definito Fantozzi no, e no, Chimita Speranza io, la una una come si riconosceranno un garofano rosso come, come segno di riconoscimento adesso ha un attimo al indirizzo, ha un attimo hanno altri quindi, interessi, qui, hanno una maniera di socialità rosso, ma del resto per certi versi in quel momento Rambo 39, timida Speranza nel 91 non c'è così internet, non sono le chat non ci sono i vicini, ma è un'azienda di persone per certi versi sì, di quello che fa diventare il nostro doppio migliore ragazza. Il professor Gianfranco Vecchietta, eh, Adesso suo, invece si parla eh, cultura della Telefonina, quindi non eh, insomma, non, non, non, non ne so più niente, preferiscono, preferiscono eh, la dimensione piccola, non so, vedo anche i periodi dei figli, per dire a casa se, se c'è un, una cosa sul, un film da vedere che vogliono vedere su Intanto guardano solamente Netflix e queste cose qua, eh, le serie, eh, ma però, se, se hai la possibilità di vederlo magari su uno schermo grande con un suono buono, eh, loro preferiscono stare in camera loro o invece guardarsela con il loro telefonino perché così nel frattempo possono interagire con tutti gli altri. Quindi eh, per i giovani oramai il cinema non, non c'è più, cinema di sala intendo.